Ma a piaccia la residenza su sto ponte, mannaggia oh. Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti a questa super anteprima del DLC Texas di American Truck Simulator. Voglio ringraziare SCS perché mi hanno scritto se volevo provarlo in anteprima, sono stato ben felice come già era successo per il Montana, di portare qualche contenuto su questo gioco, che è molto figo anche se a me in generale piace più l'ambientazione europea, però pure questa americana comunque c'ha il suo perché ogni tanto ci può stare. Tra parentesi, c'è ancora l'ambientazione di Halloween perché giustamente l'hanno fatta per Halloween e ancora non l'hanno levata. ecco eh, sarà da ste parti il Texas, no? Austin, ne avevamo trovata l'unica che conosco perché c'è stata la gara. Ah, pure Dallas, oh, attenzione, Dallas, eh, noto eh, serie TV che io quando ero piccolo c'era già a 700.000 puntate... Vabbè, raga, comunque, insomma, il Texas sta qui da ste parti. Adesso, noi, come facciamo ad andare direttamente in Texas? Ci andiamo a fare un lavoro dipendente, così non dobbiamo usare il nostro camion che sennò si rovina. Eh, C'è 3 km e non usiamo mai. Da Dallas a El Paso, eh, dovremmo trasportare in questo caso dei componenti elettronici, 6000 libre. Oh, ragazzi, vi ricordo giustamente, sta scritto là sopra: Work in progress early access build, cioè. Questo DLC è ancora in, in fase di eh, development, perché uscirà il 15 di novembre. Non so quando uscirà il video sul canale, ma sicuramente prima del 15 novembre. Se vedete qualcosa che potrebbe stonare, dipende da quello lì. Adesso noi andiamo, accende il motore, vediamo che il volante volanta. Oh, attenzione, attenzione! Problemi, problemi, problemi! C'è una deviazione, perché c'è un problema qui. Vedi qui come fanno i, i blocchi stradali in America, molto più cazzuti. Questi se provano a passare ci sparano pure. Che c'è un elicottero parcheggiato in mezzo alla strada, certo sentirei proprio il bisogno di fare una cosa che non va fatta. Perché gli agenti ci stanno guardando. Però se noi passassimo di qua, no? Scusi, ah no, si è rovesciata la macchina. C Era pure l'elicottero di... Non fatelo da casa, ragazzi, ok? Ma, tipo, sto cambio non si dovrebbe accendere... Porca puttana, scusi! Stavo a guardare il quadro! Ho schiacciato uno con l'Audi. Dicevo, sto, sto cambio non si dovrebbe accendere il quadro quando schiacci L. Boh. Intanto, qui, non si vede nulla perché è notte, sta cosa mi infastidisce. Quindi, ma appena c'è un posto per dormire... Noi se famo una dormita, tanto la consegna ce ne frega il giusto. Ringrazio di nuovo SCS. fatemi prendere sti 5 secondi per ringraziare di nuovo SCS perché comunque sia sono molto gentili con me. mi hanno inviato il DLC del Montana e mi hanno scritto loro se lo volevo. Però quello non me lo mandarono prima che usciva, me lo mandarono il giorno dell'uscita. Mentre questo me l'hanno mandato, mi hanno sempre scritto loro se lo volevo. Me l'hanno mandato una settimana abbondante prima dell'uscita. Sono veramente gentilissimi. Ma qui non c'è per dormire. Come dormo qui? Dove parcheggio per dormire? Lì c'è un letto disegnato. Mi devo comprare il garage per dormire. Ma porca puttana Mi devo, fer devo fermare alla pesa? Questi stanno facendo dissing sul fatto che sono ciccione. Ok, mi sono fermato. Prego, grazie. 32.000 libbre peso. Ponte con la bandiera beh, non andiamo in quella con una bandiera sopra, c'è cioè una bandiera ah, quella era la bandiera del Texas infatti, ovviamente, siamo in Texas che bandiera c'è postava se non la bandiera del Texas io provo a rimettere il, tra sì, il traction control, ciao Per cruise control che eh, ogni tanto si scollega oh, ma quella è una Ford Ecosport? Eh? guarda questo! ma li mortacci, tua! ho sbagliato strada, porca puttana Vabbè, non mi allunga un attimo perché. Madonna, 103 miglia Certo qui sbagli strada, eh, Ti sei fregato, perché per fare il giro ci vorno 180 km Cioè ho sbagliato strada, raga, per un bivio che ho allungato di 50 miglia praticamente. Allora qua siamo tornati al punto del misfatto. Oh magari sbagliato strada, cazzo! Stiamo a fare lo stesso giro, porca puttana! Sono tre volte che passiamo qui, tra un po' ci iniziano a piar tempo! Stiamo a piacciare la residenza su sto ponte! Mannaggia, later oh. C'ho voglia di fare un video su quanto è malato il mondo dei social e di Youtube, ragazzi! È un video con cui non mi farò sicuramente degli amici tra i miei colleghi youtubers. Però secondo me ci sono delle cose che andrebbero dette. Perché secondo me è un mondo quello di YouTube, dei social veramente malato all'interno, di protagonismo. Qui domorì girà. Ah, avremmo superato quello a destra. Scusi, non so se l'ho superata, spero di sì. Di, della mania di protagonismo che ci stanno su YouTube, della gente che... che si sente detrattore della verità, della gente che si sente di essere in, gli unici impavidi e sani o gli unici... Uh, corretti, onesti insomma c'è un sacco di cose di oh raga allora mo vedete se li sbaglio strada io devo girare qui e fino a qui aspettate che se, se li un'altra volta in giro ci vanno a piedi davvero io poi ho girato qui ma perché ho sbagliato ah devo girare quella dopo eh c'ha ragione no mi sono di fatti dovevo girare qui non lì ma no vabbè risparmiati un altro giro di giostra gli short io diciamo che li faccio poco, sinceramente, eh. Quando faccio uno short, raga, è sempre per la sincerità che mi, mi mi perplime di dirlo, è perché non mi fate fare un video normale. <ride> Però ogni tanto se è successo pure che devo di qualcosa di veramente corto, di tutto faccio un short. Però se faccio una recensione short è perché non mi fate fare un Uh, rosso, rosso, scusi, scusi, scusi. Cioè, è ho pure suonato, ma in realtà c'ha ragione lui. È che stavo parlando con la chat, scusi. Ma Tano, lo sai che è? Il problema è che io, per suggerire le cose, dovrei provarle. Le cose che io ho provato stanno tutte scritte nella descrizione dei video di YouTube. Per dire, queste cuffie qui ci stanno, c'è sta la Streamcam, ci sta il Fifine, tra parentesi questo io non più proprio nulla perché è diretto al loro al loro eShop, ci sta il Simagic, ci sta il um le mod che ho, ci sono gli adesivi, eh, ci sono i guanti desi mount, tutte le cose che io ho provato le consiglio, ma mettemi lì a incollare, a casaccio, roba in offerta, solo per piacere una percentuale e manco è un'offerta che faccio io, perché non è che io ho il negozio, io, io vi metto solo i link, è vero che a voi vi costa uguale la cosa, ma vi invoglio a comprare delle cose che io non so che sono. E allora mh, non, non, non mi piace, capito, come argomento. Dai, famoso è questo, 476 miglia. Nel, eh, nel G29 cosa controllare? Devi controllare che non ci abbia gioco il volante, cioè il volante lo prendi col motore fermo e non deve muoversi così o così, capito, deve stare molto fermo sul piantone d'esterzo, sterzo perché sennò si potrebbe essere rovinato eh, la boccola dove gira dentro. Intanto qui continuiamo a apprezzare il, lo splendido paesaggio del Texas. Direi di Project Car 3 che è chiuso? Eh, allora, più che Project Car 3, ha chiuso proprio Project Car. Cioè, se erano, diciamo, tra virgolette... Mh, si era pavimentata l'ipotesi di Project Car 4... ma... Mh, hanno abbandonato il brand. Mi dispiace io Project Car 1 e Project Car 2 ci ho passato veramente una marea di tempo. Project Car 3 non l'ho manco preso perché è un gioco di racing che non ha benzina. Cioè è fine. Aspettate, scusa. E voglio vedere un punto panoramico. Non l'ho mai visti. Ok, questo è un punto panoramico in Texas. Quello dietro sta a incazzarsi, ci sta su una crack. Scusi, ho parcheggiato un attimo a vedere il punto panoramico. Welcome to Fort Stockton. C'è quello che suona sempre, ma gli scendo gli da una criccata in faccia. Mi sto vedendo il punto panoramico, non rompe, no? Giriamo qui per Sanderson, burgers, hot dogs, sandwich, pizza. In prentesi, ragazzi, stasera mi sono mangiato certe bruschette da paura, Mia moglie mi ha fatto il pollo e le bruschette col prate d'olive e con i pomodorini secchi, la salsa dei pomodorini secchi è troppo buona. Oh, che famo questo? Che ha deciso? Vabbè, questo si è fermato, grazie, buono qua si fermeranno pure loro a sto punto Cazzo è brutta quella macchina ma che cazzo di macchina è questa scusate ma che è disegnata uno beh non fate di cose che non posso dire oh oh questo costo alettone tamarro questo direttamente da Fast and Furious Poverty Edition non so che cazzo la macchina è quella ma sarà l'alettone un tantinello sproporzionato comunque a 296 GT3 raga vi posso dire che il video uscirà sul canale e la metterò in confronto con la 488. Eh, la porterò a Valle Lunga. Vedete tutte queste cose perché un pezzo di video già ho girato, comunque. <ride> non è che lo incappoggia, un pezzo già l'ho fatto. E, e vi posso dire che ovviamente si tratta di una mod su una macchina che non esiste, quindi è ipoteticamente messa lì, però contro un'altra mod di una macchina che esiste, la 488 GT3 EVO 2020, e gli fa un culo così. Tanto io ho fatto risate, l'altro giorno mi scrive un ragazzo su Instagram Dovete calcolare che mediamente a me mi arrivano nuove richieste di messaggi di 2 3 4 messaggi al giorno. Dipende dalla giornata però... Oh, che famo? Si fermi lei, eh? Si muova! 2 3 4 messaggi al giorno più altra gente che mi scrive con cui ci ha già magari parlato Ora, calcolando che ci sono 16.000 iscritti, uno si può pure rende conto che se mi scrivessero 16.000 persone io non ce la faccio da resti a tutti, no? Allora, questo mi scrive venerdì e mi scrive, guarda, eh, Lunadix eh, mi fa un piacere, seguo il canale da un sacco, eh, mi piacerebbe essere tuo amico, corre con te, quindi ti seguo durante le live che fai su so questa corsa composizione, questo è il mio add, se me lo vuoi aggiungere... Eh, e io in quel momento non gli ho risposto, era venerdì, non gli ho risposto. Anche perché sinceramente, raga, io vi dico la verità, non sapevo che cazzo di. Certe volte io non so manco che di, perché ma io non è che faccio i video perché cerco amici. Cioè è chiaro che mi fa molto piacere aver sviluppato e sviluppato delle amicizie, ma vengono spontanee. Non è che uno mi diceva essere tuo amico, allora io vi aggiungo, ci inizio a, a correre insieme. Faccio vari eventi, faccio varie gare, chi vuole correre corre con me, poi magari si se sentiamo di più su Discord. Poi, piano piano, ci cioè, sono amicizie che sono nate. Io non gli rispondo, domenica, mi arriva un messaggio su, sotto un video de uno e mi scrive Alunadix, eh, guarda che eh, sei diventato il Giorgio Mastrotta del sim racing Poi, mi dispiace per la tua guida, ma sei veramente lento Ormai fa ride, lo sanno tutti, insomma, tutta una serie di cose. Oh, io fortunatamente dei hater non ce n'ho assolutamente tanti. Vado a rivederli nei messaggi e subito dopo, domenica, ma aveva scritto un altro messaggio. Ah, ma sei veramente un bamboccio, mai ma deluso? Oh, perché mo' sei bloccato? Insomma, questo sarà incazzato perché non gli avevo risposto subito. Ah, ecco, aspettate, aspettate che mi sono scastrato. One later. Sono una persona su YouTube, penso di essere uno dei canali che risponde di più. Quello che cazzo stava a fare de' notte a guardare il vuoto al buio, vabbè. Se uno mi scrive in privato, io gli ho sempre risposto. E se uno mi scrive un commento, di solito rispondo sempre. un te poi incazzare perché mi scrivi il venerdì e a domenica non ho ancora risposto. Però mi ha dato molto fastidio che questo si sia incazzato così e mi abbia iniziato a scrivere queste cose. se è Giorgio Mastrota. Perché? Perché faccio le collaborazioni. Ma le collaborazioni sono un, un, un segnale di crescita del canale. Vuol dire che le aziende vogliono lavorare con me. E ci sono tante aziende... Mh, cerco di dirlo nel modo giusto. Che, che sono loro che cercano me. Non so io che cerco loro. Mentre all'inizio ero io che mi ammazzavo per Uh, cercare di avere un po' di visibilità dell'azienda e non mi cagava nessuno. Cioè se io mi, uno mi manda un messaggio di solito io gli rispondo e a volte mi chiedono delle cose raga indegne, cioè consigli su come configurasse il computer, non gli funziona il G29 Voglio non consiglio... Cioè ci sono certe cose che io non le so, ma non è che se io faccio un video su come se setta il G29 vuol dire che so l'assistenza Logitech. Però se ci posso da una mano, io te la do. Però se io ti mando un messaggio e tu mi mandi 20 messaggi, e io ti rispondo e tu me la mandi altri 20, dopo io accanno perché non ce l'ho tutto sto tempo per stare dietro alle persone. So contento che la gente magari s'affeziona, segue il canale. A me mi fa piacerissimo che voi usate il vostro tempo libero per guardare i miei video. E' una cosa di cui vi ringrazio sempre. Perché per me de Base è insensato. Con tutta la roba che c'è di offerta di eh, YouTube, Netflix... Eh, Uh, Avrà in video, uh, uh, infiniti, c'è cioè, così tanta roba da vedere che chi usa il suo tempo libero per guardare gente che fa video su YouTube va ringraziato, però poi non deve diventare il contrario, che devo diventare schiavo del, dell'essere seguito. Capito? Come per me rimane un hobby piacevole, ma rimane sempre un hobby. Quindi raga, io ringrazio di nuovo SCS per avermi inviato sto DLC, vi ricordo che lo trovate da 15 novembre su uh, Steam, non ho idea di quanto costi, ma presumo che costerà sempre intorno ai 12 euro, quella roba là che costano i DLC di, eh, di Eurotrack Simulator 2 e American Track, non ce n'ho no idea sinceramente di quanto costa. Molto grosso, bello corposo, un sacco di città, mi pare fatto bene, grazie a tutti, buonanotte e voglio bene.